Siamo al gioco del Minotauro di Chiedi Di Chiotto vorrei dire We are Ciao ragazzi, oggi parleremo di comicità in Giappone Allora, la comicità in Giappone è una cosa importante perché Allora, io vivendo da italiano all'estero da tantissimi anni Mi è capitato magari nei primi tempi di fare delle battute che non venivano assolutamente capite Un po' come adesso faccio delle battute perché ormai il mio umorismo è diventato quasi giapponese E qua non vengono capite Forse questo è uno dei motivi per cui magari non faccio così ridere su YouTube E infatti ho deciso di non provare neanche più a fare le cose comiche Vi dirò le cose come stanno. Così alla buona e morta lì. Comunque, in questo video parleremo di comicità in Giappone, come si è sviluppata e cosa c'è di diverso nello humor giapponese rispetto allo humor italiano. Prima di iniziare, voglio ricordarvi che c'è un canale di musica. Io faccio tantissime canzoni, quindi, per favore, andatevi a iscrivervi anche al mio canale musicale. We are the fire. Va, potete anche ascoltare la mia musica su Spotify o scaricarvela su iTunes perché no? Allora <ride> in questo video allora vorrei dire che in Giappone la comicità o comunque l'umorismo giapponese non è magari profondo come quell'italiano e non ci sono dei messaggi politici nascosti sotto e non vengono quasi mai citati i problemi del globo. Come <ride> Non ci sono dissing A meno che non siano diretti magari a un comico specifico Che è lì a fare lo sketch con loro O magari a un comico che presenta il programma E sono già d'accordo E non ci sono neanche stereotipi uh, il mm. nome uh. Mike Davis uh, Oh, Mike Sì, quindi yeah. yeah. cioè, Mike? De Ok vabbè qualche stereotipo devo dire che c'è Allora comunque in generale comunque ritengo che la comicità giapponese Siano delle battutine innocenti un po' stupidine Un po' come dei bambini Ma tutto sommato devo dire che a me non dispiace Perché è una specie di distrazione magari da una specie di fuga dalla vita di ogni giorno Perché come sapete in Giappone ci sono regole un po' su tutto E tutto deve avere un ordine praticamente perfetto Cioè quindi ti devi comportare in un certo modo Devi indossare una certa cosa in un certo modo modo, devi parlare in un certo modo, devi fare l'inchino in un certo modo e così via quindi siccome per la società giapponese ci sono queste altissime aspettative sociali, forse questo è proprio uno dei motivi che rende magari questa comicità così semplice, così innocua così appetibile per i giapponesi e viene recepita così bene, tuttavia c'è da dire che non è sempre stato così, infatti in passato esisteva una forma di comicità che era chiamata Rakugo, che ve l'avevo anche detta nel video delle curiosità se non ve lo ricordate adesso vi faccio la lezione super quark il rakugo letteralmente parole cadute è un genere teatrale giapponese che consiste in un monologo comico in cui il narratore racconta una storia l'attenzione per ogni singolo dettaglio è maniacale il rakugoka ossia colui che recita questo monologo indossa un kimono e siede sui talloni nella posizione detta seiza sopra un cuscino ragazzi allora Subito dopo questo rakugo si è diffuso il manzai E benché fosse una tradizione che c'era da moltissimo tempo c'è stata praticamente una specie di rivoluzione da parte di Yoshimoto nel 1936 E quindi è stato coniato questo nuovo manzai E in questo manzai venivano aggiunte un sacco di idee occidentali In primis c'era il fatto che i comici indossassero una giacca e una cravatta Perché come sapete il look il giacca e cravatta veniva dall'occidente quindi rendeva per i giapponesi questa comicità molto moderna così vista magari da, da qualche giapponese e devo dire che sono te, ci sono, ci sono, ci sono, perché comunque nel rakugo si indossava il kimono Anche nel, nel manzai tradizionale Mentre questo manzai moderno era proprio una cosa nuova Comunque il manzai non superò ehm, il rakugo Fino al secondo dopoguerra Un periodo in cui il Giappone si era veramente aperto all'occidente E quindi c'era questa popolarità della comicità giapponese Che aumentava con la crescita economica esponenziale del paese E quindi c'è stato questo boom negli anni 80 e 90 Che era proprio un periodo d'oro E veramente fiorente per la tv giapponese I comici dei manzai banzai erano praticamente stati elevati quasi a titolo di idol e c'erano dei programmi come quello di Kitano Takeshi e Takeshi Castle che praticamente scioccavano tutto il mondo. Basta pensare che mai dire banzai ci ha fatto anni e anni di, di programmi proprio commentando questi um, giochi, specie di giochi senza frontiere di Kitano Takeshi. Sì, è Pierrot! Pierrot giapponese, infatti ha la lacrima a mandorla non so se l'hai visto sulla guancia sinistra baglia completamente strada e quindi si brutta proprio allegra e lo fa con una certa nonchalance. al pari di questi game show c'erano anche delle scenette comiche un po' più stile premiata ditta che stavano diventando super popolari tuttavia la sfortuna di questi programmi è che erano veramente costosi perché ogni volta bisognava allestire un set diverso che magari veniva usato soltanto una volta e anche i vestiti di scena venivano usati veramente poco e quindi diciamo che era troppo costoso e quando c'è stata la crisi economica negli anni 90 questi show sono stati pian pian sostituiti da altri show che erano questi show con questi panel in cui tutta la gente si parla tra loro che sono molto meno costosi da produrre ma riescono ad aggiungere gli stessi dati d'ascolto ritengo comunque che questi show tutto sommato siano abbastanza divertenti in conclusione comunque la comicità in Giappone è ben diversa da quella italiana e quindi non vedremo una Luciana di tizzetto che parla magari del primo ministro Shinzo Abe ragazzi ditemi che cosa ne pensate di questa comicità giapponese, ditemi se avete anche mai visto magari qualche programma a questo Qua di Takeshi's Castle O altri programmi simili di comici giapponesi Che magari vi hanno divertito Perché voglio sapere In ogni caso grazie sempre per vedere questi video In questo periodo mi trovo in Giappone Che sto facendo un po' questo tour Adesso vado nelle campagne del Giappone Voglio vedere dei post in Giappone che non ho mai visto Quindi spero che Insomma di divertirmi molto E spero che vi divertirà anche scoprire questi luoghi Grazie ai miei video Vi chiedo sempre gentilmente Di lasciare un mi piace e condividere questo video se vi è piaciuto e mi raccomando se volete che magari parlo di alcuni argomenti scrivetemelo qui sotto perché devo dire che molti argomenti di cui parlo in questo periodo li prendo proprio dai vostri commenti e dai suggerimenti che mi fate perché cerco sempre di coinvolgervi in questo canale più che posso in ogni caso mi avete anche chiesto questa è un'altra delle cose che mi avete chiesto come si fa a spedire dei pacchi dall'Italia al Giappone più o meno quanto costano allora se ci sono praticamente due modi potete o spedirlo Via aereo, che costa un po' però Arriva veramente in pochissimo tempo A meno che non ve lo fermano in dogana Mi sembra che costi sui 20 o 30 mila yen Quindi sui 150-200 euro Quindi sui 150 euro Pressa poco Però arriva, arriva velocissimo Oppure se non avete fretta Magari volete inviare dei vestiti O delle cose che magari vi servono più avanti E, e, um, e non vi dispiace aspettare tre mesi Potete anche inviarli via mare Io ho spedito questo pacco Che era 20 kg 21 kg, mi sembra e ci ha messo quei 2-3 mesi ad arrivare però è arrivato via mare senza problemi quindi adesso vi faccio vedere l'apertura del pack e niente quindi il mio pacco è arrivato quindi personalmente per testimonianza personale vi dico io non ho avuto problemi Poi non lo so se magari conoscete le persone che hanno spedito dei pacchi e hanno avuto problemi Però io personalmente sono stato ok e fortunato Vabbè ragazzi buona visione di questo filmato e noi ci vediamo al prossimo video Un abbraccione da Seba ciao Bene ragazzi è arrivato il pacco che ho spedito dal Giappone con solo 70 euro 20 euro chili di roba È arrivato in due mesi mentre ero in Thailandia eh, Ecco qui è arrivato via mare Vediamo che cosa c'è dentro Eccolo qui allora, vediamo quante cose ci sono state dentro Mi ricordo questa borsa che è abbastanza bella Questa qua è nuova Poi ci abbiamo una giacca Poi ci abbiamo guanti Vestiti, tanti vestiti, guardate quanti Oh, una giacca, un'altra giacca Oh, questo vi ricordate che l'ho preso io a Bali? Vestiti, vestiti, tanti tanti vestiti Guardate quante cose tantissimi finito mamma mia quanti sono tantissimi tutto cose da lavare vabbè ragazzi quindi se volete spedire un pacco dal giappone il mio è arrivato quindi vi posso dire la mia testimonianza vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafinino in maggiori digital store